Ciao a tutti, questo è Web well Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti oggi parliamo di analisi predittiva del comportamento del consumatore. E lo facciamo con Mirko Cervi, che ci darà diversi spunti per capire finalmente in modo preciso le reazioni e le risposte delle persone al nostro business digitale. Ciao Mirko, benvenuto. Ciao Andrea, grazie. Mirko, allora, è laureato in Ingegneria gestionale, successivamente in Marketing e Psicologia dei Consumi, è Chief Digital and Transformation Officer presso il gruppo industriale IDB che è Italian Design Brands attivo nel settore dell'arredamento e dell'abbigliamento di lusso insegna consumer behavior all'UNITS che è l'Università degli Studi di Trieste e visiting professor al MIB che è la scuola di management di Trieste e docente di marketing e strategia di impresa nel Master 24 di Business School Allora Mirko, all'interno del ricchissimo curriculum che ho appena evidenziato c'è un ruolo che salta subito all'occhio e che mi piacerebbe approfondire meglio con te di cosa si occupa un Chief Digital and Transformation Officer e cosa ti ha portato a specializzarti in questa professione? Eh, intanto una bella domanda che ogni tanto chiedo a me stesso e che cerco di spiegare a mio padre che non sa bene se io sia internet, se io sia Facebook o se usi Facebook, non lo capisce neanche lui. Quindi non è, non è molto chiara, quindi grazie per la domanda. Il, il Chief Digital è un po' diverso dal Transformation Officer, eh, all'interno del gruppo eh, giusto una precis precisazione, noi ci occupiamo di design principalmente, quindi all'interno del gruppo di Italian Design, anche prima nel, nelle parti di consulenza, mi occupo di implementare processi digitali affinché il consumatore che sta da una parte si avvicini o comunque abbia la, più, la migliore esperienza possibile con il brand, con l'azienda. Tutti quei processi che possono essere, partono dal marketing digitale che è la parte un po' più eh, commerciale, che lo conosciamo dall'ultima parte, l'ultimo miglio, ma anche quello che riguarda l'esperienza retail piuttosto che quello che riguarda la parte interna all'azienda. Tendenzialmente un, uh, il transformation officer ha come cliente non solo il cliente finale, non solo il cliente business, ma anche il cliente interno, quindi il collega dell'ufficio. Mentre il chief digital normalmente si occupa principalmente dalla parte di comunicazione e marketing digitale. Ecco, le due, eh, diciamo, le due facce miste fanno la parte di strategia, quindi la parte di strategia del... Co come, come il modello di business si adatta eh, al, cambiamento del al cambiamento del consumatore e all'utilizzo di queste nuove tecnologie, di tutte le tecnologie che insomma oggi conosciamo. Cosa significa trasformazione digitale? E, e soprattutto la domanda è quali sono le dimensioni che vai a toccare quando la applichi ad un'azienda e, e contemporaneamente anche quali sono i parametri che andiamo a misurare per capirne l'efficacia. Allora, trasformazione digitale significa eh, l'adattamento del proprio business al cambiamento del comportamento del cliente, del consumatore. Questo perché, cioè, trasformazione digitale significa io sto utilizzando eh, nuove metodologie, tecnologie o comunque strumenti, metodi, modelli per... Ehm, enfatizzare il più possibile la cosiddetta customer journey, l'omnicanalità del mio cliente e quindi in soldoni significa cercare di andare a prendere il cliente in tutti i punti di contatto che lui può avere con il brand, cercare di fargli vivere un'esperienza molto positiva o assolutamente positiva in quel momento lì specifico, in quei touch point, per poi praticamente ovviamente convergere. Convertirlo in cliente e successivamente mantenerlo cliente o renderlo advocate, quindi ambasciatore del tuo brand. In questo in tutti questi tipi di processi si implementano soluzioni digitali, appunto. E quindi esistono soluzioni di tutti, di tutte le sorti, che siano sia esterne magari dal sito, i social, piuttosto che eh, video, configuratori, simulatori, realtà aumentata, realtà virtuale sia interni come crm sistemi gestionali business intelligence e insomma tutto insieme marketing automation tutto insieme servono per praticamente migliorare questa esperienza al cliente quindi trasformazione digitale significa implementare eh, alcune di queste tecniche di queste, eh, alcuni di questi modelli eh, per far sì che insomma il cliente sia più contento di collaborare con il tuo brand come si misurano ci sono cinque misurazioni specifiche per il Digital Transformation. Il Digital Transformation funziona quando eh, o ti fa vendere di più, e sono le cinque S, Sell, quindi ti fa vendere di più, Save, ti fa risparmiare, e esistono una serie di processi che ti possono far risparmiare, ad esempio cose non cartacee, adesso stiamo vivendo in questo periodo fiere non fiere, quindi non abbiamo comprato uno stand, ma stiamo facendo una fiera in qualche altro modo. Quindi eh, sell, save, speak, quindi possono essere delle implementazioni che fanno, creano awareness, creano notorietà di brand verso il tuo cliente, ad esempio i social network, serve, quindi migliorano il servizio che tu dai al cliente, ad esempio tutti i componenti aggiuntivi che tu puoi avere con un QR code in cui puoi far vivere un'esperienza sul brand, in cui puoi dare ad esempio istruzioni di montaggio, oppure eh, in cui puoi far vedere come un arredo ti si piazza sul tuo spazio o nel vestito in cui puoi tentare di provare un vestito virtualmente. E l'ultima è sizzle, sizzle eh, che eh, in pratica concettualmente è la, mh, è la parte finale del, del, della grigliata, della, della carne grigliata, no? quel, quel gusto di arrosto che fondamentalmente non ha una funzione ma ha una funzione di effetto wow, certo. e la trasformazione digitale può anche fare un effetto wow, che però a volte ti permette di acquisire magari un contratto, un cliente, un distributore. Quindi, ecco, in queste cinque misure qua tu puoi misurare la tua... Eh, l'efficacia e l'efficienza dei processi che hai implementato. Eh, parlando, parlando di tra trasformazione, cioè il concetto stesso di trasformazione e cambiamento si integrano necessariamente con gli, as gli aspetti psicologici del consumatore. Sono diretta conseguenza alla fine. Ecco uno degli aspetti che mi ha colpito di più del tuo lavoro è l'utilizzo di un modello psicologico che è basato sugli studi di William Marston, che è uno psicologo contemporaneo di Carl Jung, e che ha come obiettivo quello di prevedere quello che è il comportamento del consumatore davanti a determinati variabili di business. Riesci a spiegarmi meglio di cosa si tratta e come è possibile applicarlo al digitale? An anche in questo caso, due punti di vista. Punto di vista del cliente esterno, il cliente consumatore o il cliente business che ci incontra attraverso ad esempio i social network o attraverso il sito. E in base a. Ehm, il modello si chiama DISC, è conosciuto perché eh, già con l'acronimo DISC, googolando si trova un sacco di informazioni riguardo. L'implementazione di un modello del genere, quindi la creazione di una specie di archetipo, eh, di un, una. come dire nel marketing, una segmentazione in archetipi di. Persone significa dividere, eh, le, le, dividere insomma in qualche maniera le persone in, in, in una classe, quindi in, una, in un cerchio nel quale è prevedibile il modo in cui loro reagiscono a una tua comunicazione, a un tuo comportamento e quindi eh, è possibile dividere sia i tuoi fan all'interno di una pagina Facebook con semplici questionari. Ad esempio un semplice questionario che può essere fatto, dividere una fan di un milione di utenti o, o noi abbiamo fan di 500.000 utenti ma anche meno, anche fossero mille utenti. Sapere se questi sono tendenzialmente estroversi o tendenzialmente introversi, se sono tendenzialmente eh, rivolti più alle relazioni con le persone o sono persone che vanno direttamente al punto, ti permette di calmirare, calibrare tutta la tua comunicazione e sapere se devi... Eh, comunicare con tabelle Excel o se devi comunicare con frasi. E questo è già una cosa, ovviamente dietro c'è un valore, cioè quello che tu comunichi deve essere sempre un valore. Però ehm, incontrare più o meno la facilità di comprensione da parte del cliente, da parte dell'utente, quindi eh, cercare di entrare nello schema mentale che è più facile da comprendere per, per questo cliente, insomma, chiaramente ti dà un vantaggio notevole. La stessa cosa si fa con i clienti interni, ovvero con i colleghi. Perché quando andiamo ad implementare un sistema, eh, l'esempio può essere quello dell'e-commerce. Eh, noi non facciamo direttamente e-commerce, ma eh, quello che facciamo noi è il drive to store, cioè tu entri dentro i nostri alcuni, delle, noi siamo, siamo in sette brand, quindi alcuni delle, dei nostri siti e, e qualcuno, alla fine tu domandi dove posso andare a comprarlo. No? Quindi poi noi cerchiamo di, quel lead praticamente lo spostiamo al rivenditore che poi porta avanti eh, la trattativa e, e diciamo, il, la vendita, sperando, auspicabilmente la vendita. Ecco, anche per fare questi tipi di implementazioni interne tu hai a che fare con i collaboratori. L'hai giustamente detto tu, trasformazione digitale significa che cambi modo di fare, mentre prima lo facevi in un modo, adesso lo fai in un altro. E il change management che fa parte, della, cioè sta sopra la trasformazione digitale, è molta psicologia, è molto poco tecnologia, è molto poco informatica, è molto poco numerica ma è molto capire se eh il Mirko che ho davanti è nella giornata buona o nella giornata cattiva. Se è meglio che eh, lo faccia Champions, quindi lo porti a bordo in un modo o lo porti a bordo in un altro. E siccome lui che poi la, la user adoption, che è uno dei fondamentali della trasformazione digitale, cioè l'utilizzo di quello che è, user adoption è verso l'esterno, quindi hai creato un sito, hai creato... Con e-commerce la cosa interessante è capire quanta gente poi clicca quel bottone lì, ma la user adoption è anche all'interno. Hai installato e settato un perfetto CRM, ma nessuno ci butta dentro i dati, o li buttano dentro a caso. Tutta questa parte di ingaggio eh, che esiste verso l'esterno, esiste verso l'interno, è un po' il ruolo che poi alla fine faccio, ma per il quale tra l'altro penso che mi siano serviti più i miei anni di psicologia del comportamento che quelli di ingegneria. Sì, alla luce di quello che dici mi viene anche da pensare al periodo che abbiamo passato e stiamo passando, che è quello del covid. Il consumatore ha scoperto delle nuove possibilità, poi è stato costretto tra l'altro a lavorare a casa in molti casi, in molti settori, ha compreso che alcune cose si possono fare online e parte dell'esperienza d'acquisto principalmente si è spostata anche lì, ho notato tantissimo, ci sono stati dei grossi picchi anche sui miei clienti inaspettati da questo punto di vista. Eh, allo stesso tempo però mi accorgo, per, perlomeno per mia esperienza, che superato il periodo di lockdown sembra che tutto stia tornando molto più alla normalità e in maniera molto più veloce di quella che mi aspettavo dal punto di vista del cambiamento. È vero che per che ci sia un, un cambiamento nelle persone serve sia la parte emotiva, e quella l'abbiamo avuto in maniera sicuramente spinta, contemporaneamente serve anche una ridefinizione del sé. Cioè Immaginare è diverso, se questo non avviene il cambiamento poi si smorza, Poi, il motivo per cui, quando ci sono questi eventi no, di motivazione, si arriva a casa tutti, tutti carichi per cambiare, e poi alla fine, dopo tre giorni, torniamo tutti come era prima. Quindi, probabilmente un po' rientra anche questo, questo discorso in quello che sto notando. Tu hai notato dei cambiamenti eh, eh, che, che, che rimangono consolidati da questo punto di vista? Eh, cosa hai da dire a riguardo appunto, di, di, cosa, di come il Covid ha impattato sul consumatore? Allora, eh, come l'11 settembre e come altre situazioni, il Covid ha creato un marker, marker all'interno, diciamo, del nostro modo di pensare, all'interno di noi stessi e niente sarà esattamente più come prima, per una serie di motivi, adesso non andando nell'acquisto ma eh, a livello comportamentale sicuramente siamo cambiati, siamo, e, e ce lo porteremo dietro veramente per tanti anni, questo è abbastanza, eh, diciamo, ovvio che sarà così, ci sono modi diversi. Beh, una, una cosa interessantissima è che abbiamo preso, eh, non so se l'hai notato anche tu, ma nessuno ha preso il raffreddore. Semplicemente perché la gente ha imparato che le mani bisognava lavarsene, anche prima bisognava lavarsene. Eh. Io sono un po' maniaco di queste cose qua, ma il raffreddore non lo prendevi più durante il Covid, non esisteva. Perché? Perché eri talmente tanto, igienicamente lavato le mani che insomma non lo prendevi. Che cosa rimarrà? Allora, hai detto correttamente tu che eh, a differenza di quello che sento in giro di smart working, home working, eccetera, io sostengo che sia stato un lavoro in cattività, nel senso che abbiamo lavorato nel covid working, obbligati, massacrati a lavorare da casa in situazioni delle più disparate e anche disperate, soprattutto per chi ha magari bambini o che comunque ha queste situazioni qui, eh, sicuramente non sono situazioni sostenibili. Quello che però... È, eh, sostenibile, è che siamo riusciti, allora, eh, premetto che il cambiamento ha bisogno di creazione di cultura, nel senso che tutti i cambiamenti eh, devono, sotto un cambiamento c'è cioè un cambiamento culturale, e in pochi giorni, sono tre mesi, sono pesanti, markers, abbiamo tutti comunque perso tantissime cose, non abbiamo però creato cultura. Non, non ce l'abbiamo fatta, non, non è sufficiente il tempo. Quindi, eh, come hai detto tu, alcuni cambiamenti rimangono, alcuni no. Eh, sicuramente abbiamo creato. Eh, uno, abbiamo fatto sapere a, ad alcuni dei nostri collaboratori, titolari o, o altri, che riusciamo magari a portare avanti dei progetti eh, anche mixando casa e lavoro, soprattutto per alcune persone, alcuni genitori, eh, uomo o donna che siano, che sono riusciti a portare avanti i progetti eh, pur riuscendo a gestire altre cose. Questo ha creato, sicuramente ha, eh, anzi non ha creato, ha evidenziato dei, super, uh, dei superman, cioè quindi delle super donne, dei super uomini che sono riusciti a fare queste, e quindi qualcosa ha comunicato. Spero che ne rimanga una buona percentuale, una parte di percentuale di questo. Il secondo punto che ha creato è che ha, eh, è stata, eh, come dico io, è stata dis disruptive e deceptive eh, che è una delle due caratteristiche della trasformazione digitale è deceptive, cioè cambia e tu non te ne accorgi, è disruptive se cambia tu ti svegli la mattina e, e, e non è più come il giorno di prima e questo purtroppo è successo per le imprese eh, i clienti e i consumatori hanno imparato forzatamente a cliccare eh, abbiamo imparato a fare queste cose che stiamo facendo adesso queste interviste questi eh, siamo diventati zoom manager cioè abbiamo comunque eh, siamo riusciti a, a abbiamo imparato delle cose che, che non, non sapevamo prima cioè non, non, veramente la gente aveva difficoltà a chiamare su whatsapp eh, mentre adesso eh, zoomano tra di loro o, o, non, non volendo fare pubblicità a zoom ma insomma eh, questi sono stati i cambiamenti il secondo cambiamento grosso è che la gente ha imparato a cliccare e comprare online. Eh, il food, ad esempio, eh, in città come, come la mia piccola città, io abito a Montebelluna, una città di pochi migliaia di abitanti, quindi qualche decina di migliaia di abitanti, non c'era nessuno che faceva il delivery. Durante il Covid si sono attrezzati, ma non c'era nessuno che faceva il delivery per scelta, nel senso che dicevano no, non serve, se ti vuoi ti alzi, eh, alzi la, il culo dalla sedia e ti vieni in ristorante a mangiare. E invece si sono attrezzati, sono, hanno migliorato, sono attrezzati e adesso fanno il delivery. Questo che cosa succede? Che anche adesso la gente ordina la pizza a casa senza andare in... Uh, piuttosto di andarsela a prendere, già anche prima magari non la mangiavano in pizzeria ma adesso piuttosto andarsela a prendere fanno, sanno che possono chiamare e che gliela consegnano a casa e questo succede anche su tanti acquisti diversi quindi io credo che rimarrà tanto dell'acquisto online eh, e eh, sostengo e credo che per quanto riguarda almeno i settori che conosco meglio quello, quello del design e quello del tessile di, quindi del tessile abbigliamento l'esperienza che il retailer dovrà far vivere offline è deve essere notevolmente più elevata di quello pre-covid cioè la gente si è alzata notevolmente l'asticella perché adesso uno dice sì ma ha capito che ci sono altri strumenti prima non se lo ponevano questo dubbio non si ponevano questo, questo problema qui ci sono altri strumenti posso utilizzarli posso farlo tranquillamente seduto da casa sdraiato sul divano ho visto che funziona ero forzato a farlo ma ho visto che funziona se vuoi che io venga lì da te devo avere un'esperienza di acquisto che mi faccia valer la pena di venire in negozio, di venire in ristorante di venire in pizzeria o di venire nel tuo retail store quindi secondo me ha alzato l'asticella posto che, eh, che spero che rimanga qualcosa almeno delle cose buone che abbiamo imparato spero rimanga qualcosa vivamente Sì, eh, mi, mi ricordo adesso a uh l'aspetto che tu dicevi giustamente dell'alzare della tesella, perché poi mh, è quello che è cambiato tanto e anche sono anche i limiti no, che ci sono nell'esperienza del visto, che sono, sono generati un po dalle regole nuove no? mi viene in mente specialmente nell'abbigliamento il fatto che eh, l'esperienza la scoperta del prodotto magari è un po più limitata no? tu entri entro il negozio sai che ti magari ti domandi chi ha provato il vestito prima di te, se è stato sanificato correttamente, poi il, dopo di te deve entrare qualcun altro, quindi magari hai fretta, cioè magari la, la scoperta, quella, quella, quella, quella situazione di entro nel negozio e vedo cosa succede, è un po' più limitata probabilmente, più un entro nel negozio perché devo comprare qualcosa. Ecco, in una situazione del genere, ma anche nel digitale, secondo te eh, che, che cosa Esiste già qualcosa dal punto di vista esperienziale di nuovo che qualcuno ha adottato, che ti viene in mente, che, che, che, che può aiutare eh, no? dal punto di vista proprio del posizionamento, queste realtà? Allora, le grosse società che si erano già attrezzate ad un cambiamento della Customer Journey, si chiama esattamente, devo purtroppo usare il termine, non volevo usarlo, la Customer <ride> Journey, <ride> eh, cioè eh, la Customer Journey oggi l'omnicanalità spinta tra online e offline e... Liquida, quindi che non ha più nessun tipo di, di, di taglio tra un passaggio e l'altro eh... rifaccio eh, l'omnicanalità spinta, l'omnicanalità liquida la cosiddetta customer journey che è un termine che in generale ormai odio ma insomma mh, mh, va bene nominarlo adesso eh... stava già, ci stava già spostando in questa direzione qui Soprattutto verso eh, alcune eh, categorie di acquirenti che comunque eh, già compravano tanto online e comunque tendevano a comprare e tendevano ad andare nei monobrand tendevano ad andare a comprare a fare il primo acquisto magari in negozio come hai detto tu perché faccio un acquisto di discovery cioè non lo conosco. Entro dentro, trovo qualcosa di interessante, me lo porto a casa. Il secondo acquisto lo facevano online. Vale per abbigliamento, vale per cosmesi e accessori, vale per l'arredamento ancora un po' no, per un tema di ingombri, spazi, montaggi, eccetera. Ovviamente vale per tutta l'elettronica, Va vale già ma da prima del Covid. Il tema specifico dell'abbigliamento è che questo ha un po' rinforzato, tant'è che purtroppo, ahimè, Numeri e comunicati di cambiamenti sul retail fisico eh, ci sono, li sentiamo tutti quanti, da grossi brand che hanno praticamente deciso di diminuire notevolmente il numero di punti vendita fisici, cercando di cambiare e far vivere l'esperienza online e offline esattamente nello stesso modo, cioè cercando di, eh, se tu vai dentro il negozio Adidas, Nike, a Milano, eh, sono loro che ti esortano a comprare online, cioè ti dicono guarda, fai quello che vuoi qua dentro, ma non è un problema, hai un tablet lì oppure eh, scansionati il QR code che te lo trovi online. Eh, quello su cui ehm, i, il passaggio che assolutamente dobbiamo fare è di non aver più paura dell'online, ma di spostare la competizione non tanto sul fatto che sono un rivenditore, ad esempio sono un rivenditore o multimarca di abbigliamento perché è un, è un prodotto facile, e quindi dicono, cavolo vengo qui, mi comprano la t-shirt prima, me la comprano qui, la seconda la comprano online dal produttore. E la domanda è se venivano da te per comprare la t-shirt, beh allora la compreranno online. Se vengono da te invece, perché? Perché tu fai il campionario in base ai tuoi clienti e li chiami e dici, Mirko, guarda che ho, il gilet giusto per te l'ho trovato a Milano e te l'ho portato a casa. Se tu quando entri dentro riesci a dirgli, Mirko, mi occupo io di farti bello, tra virgolette, ti do una mano. Se tu quando ti entra Mirko, e sto facendo l'esempio mio proprio, eh, Alessandro che è un negozio qua vicino a Montebelluna, si ricorda esattamente quasi tutto quello che io ho nell'armadio dicendo, no Mirko, guarda che sta roba la puoi mettere ma non con i pantaloni blu che hai preso ma guarda con questi altri, oppure li hai già allora mi sta dando quel valore aggiunto lì che mi spiace ma non c'è nessun programma o software o e-commerce che mi dia se io quando entro da Alessandro mi trovo un tra virgolette amico che è se, se andare dentro il negozio, tra l'altro di Montebellone, io che giro avanti e indietro per Milano, non vado quasi nei modo brand di Milano, ma preferisco venire da qui, ma non guardo poi il prezzo sì, ma insomma lo sconto me lo fa, non è un problema, ma se io entro dentro lì, perché è come andare a bere un aperitivo con un amico, perché ci faccio anche due mezze chiacchiere, eh, comincia a diventare un'esperienza diversa, che con un sito internet non faccio, Ehm chi è riuscito a fare questo cambiamento, chi è riuscito a fare un cambiamento insegnando moda, cioè spostandosi nell'educational, spostandosi nel dire sì sono un consulente di educational, ti do una mano nel tuo personal branding, ti do una mano nel risolverti il tuo problema e quindi chi è riuscito a, eh, torniamo nella psicologia, a capire qual è la paura, il gain and pain, le paure, i desideri del suo cliente finale, e allora quello, ripeto, non c'è nessun sito internet che tenga, non, non esiste. Ed è sempre l'umano che fa la differenza. E eh, quello è il segreto, non ci sono altri segreti. Mi trovi totalmente d'accordo. Guarda, con tutti gli ospiti mi diverto a capire delle dritte applicabili, cioè è un piccolo giochetto che faccio tutte le volte a cui tu non ti puoi sottrarre, neanche, anche in questo caso. E, guarda, la domanda è, è, è molto semplice e, e richiede una, una risposta molto diretta. Mi piacerebbe che mi raccontassi tre fattori critici di successo delle implementazioni che hai fatto che hanno portato alle aziende che hai curato dei, dei cambiamenti dei risultati positivi Quelle, in maniera molto pratica, ho fatto questo e è successo quest'altro. Molto, molto semplici quindi sì, anche sì, se non sì. sono dei massimi sistemico. Però... No, ancora allora, sono semplici. Mi viene in mente eh, posso parlare anche di esperienze passate perché altrimenti mi rimane limitato assolutamente, assolutamente. Allora mi, eh, di, digital, mi rimane in mente un esempio esperienza con un cliente eh, di un e-commerce B2B vendita a dentisti quindi questo cliente produceva prodotti cosa bruttissima da vedere in fiera no perché non, non oso dirti che si vedevi gengive insanguinate queste robe qui insomma eh, pezzi di implantologia dentale quindi tutte pezzi quindi eh, il concetto è che eh, lavora eh, con agenti diretti dentro il, il, il il dentista e c'è stata una, eh, una cosa che ha portato un notevole cambiamento è un piccolo e-commerce, quindi un e-commerce interno per lo studio dentistico dove lo studio dentistico potesse fare la spesa delle cose che gli servivano e eh, tu mi dici ma perché è un successo e perché? Beh intanto è un successo perché è un business molto tradizionale quello del, del, del dentista non del dentista verso cliente, ma del dentista come cliente, cioè cliente business dentista, e quindi non si pensava perché si diceva: no, ma deve andare la gente perché la gente gli parla, gli vende le cose. Io ho detto: sì, ok, la gente andrà comunque perché andrà a fargli spiegazioni, consulenza. Però un computer si ricorda sempre cosa ha preso la volta prima e riesce a prevedere che cosa gli serve per la volta seconda, se riusciamo a fare un algoritmo fatto bene. E quello è stato una grande implementazione di successo, e-commerce eh, B2B. Il secondo che mi viene in mente eh, invece è, mh, potrebbe essere all'interno del gruppo dove sono adesso, è un'implementazione totalmente diversa di un PIM, eh, che non si sapeva che cos'era prima che entrassi in azienda, che, che è il Product Information Management System. Una cosa che il 99,9 periodico delle aziende avrebbe bisogno e ancora nessuno ci arriva a farlo. Il PIM, praticamente, se tu hai un CRM dove c'è il cliente al centro e tutto il resto ci intorna, il PIM c'è il prodotto in mezzo e tutto il resto è intorno. L'implementazione di questo PIM ha fatto sì che all'interno del, del gruppo. Eh, noi abbiamo gratuitamente listini e condivisione delle informazioni verso tutti i sistemi, se tu fai e-commerce e c'hai una t-shirt o c'è un comodino, non cambia niente e questo comodino viene venduto da tanti negozi in giro per il mondo ognuno di questi negozi si deve buttare dentro i dati e quando tu cambi una misura di un comodino o la t-shirt decidi, decidi di farla più larga di 5 cm sto dicendo una, una stupidaggina per capirci eh, non c'è nessuno che li avverte questi 100 negozi e invece un sistema centrale di, che trasmette dati e, e che viene aggiornato internamente all'azienda ti crea efficacia ed efficienza ed è prende tutte le esse della trasformazione digitale ti fa vendere di più intanto perché poi hai dei dati incredibili save ti fa risparmiare un sacco di soldi di persone che di ridondanza di dati eccetera eccetera eccetera il terzo punto una cosa semplicissima, che mi viene in mente adesso, è uh, la chat aziendale, la, scusatemi, la chat, uh, la chat sui siti web. La chat che è uh, vecchia ormai, perché è una implementazione vecchia, ancora, soprattutto aziende del settore B2B, eh, ancora non gestiscono la chiusura, non riescono a mettere, non una chat passiva, cioè una chat nella quale stai aspettando, una chat attiva, che quando tu hai dentro il cliente, Entri dentro, e questo l'abbiamo fatto in un'azienda che produce eh, prodotto di business, in cose per catene produttive, e quando il cliente entrava dentro la pagina del prodotto, saltava fuori il tecnico che gli chiedeva, quando vedeva che stava più di qualche minuto, che cosa, co come posso esserti utile. E mm. questo è stato uno dei migliori modalità di chiusura di contratti di questa azienda qui, che prima invece li lasciava perdere, perché se mandavi una mail... Arrivava il centralino, se il centralino si ricordava, la dava al direttore commerciale che se aveva del tempo gli rispondeva. E mettendo una persona abbiamo creato delle chiusure, delle, delle conversioni interessantissime. Allora è stato un piacere parlare con te Mirko, sono sicuro che chi ci sta ascoltando ha trovato utilissime le informazioni che hai condiviso e prima di salutarci ti chiedo come possiamo rimanere in contatto con te? E, pagina LinkedIn, eh, per collegarvi alla pagina LinkedIn è necessario inserire la mia email, è la chiave d'ingresso, eh, quindi per chiedermi purtroppo la connessione, almeno so che qualcuno arriva perché mi ha visto, mi ha sentito, perché sono un po', sono un po talebano nei, nei contatti di LinkedIn, ho solo persone che in qualche maniera ho avuto un contatto, e quindi scrivete mirko mirco, chiocciola e eh, con la c, e, e poi mi trovate in LinkedIn, insomma ecco.